la cessione del credito è una possibilità che è stata introdotta nel 2020 con l'introduzione degli incentivi 110% e 50% con il prolungamento del 50% è una possibilità che consente a chi come te di acquistare nuovi infissi di cedere il credito maturato e cosa succede facciamo finta che stai acquistando infissi per 20.000 euro con 50 di detrazione questi 20.000 euro ti daranno diritto a ad un credito di 10.000 euro, quindi la metà del 50%, che tu potrai scontare nella tua IRPEF la tassa sulle persone fisiche, se nel caso acquisti come persona privata o nell'IRE se stai acquistando come e praticamente detrartela in 10 quote annuali di pari importo. Ad esempio, ho fatto l'esempio appunto di 20.000 perché diventano 10, euro all'anno che vengono scontate nelle tasse, a patto che tu hai 1.000 euro di tasse da pagare, perché se hai 500 euro di tasse da pagare pagherai zero ma perderai gli altri 500 euro. Se ne hai 2000, ne pagherai solamente 1000 invece di 2000 e con questa cessione del credito è la possibilità, una volta che hai maturato questo credito, quindi diciamo che una persona è, ha un cassettino fiscale dove dentro ha i suoi crediti. Tu dentro questo saldavanaio, tra virgolette, hai 10.000 euro, puoi decidere di cederlo a un'altra società, a chi ti sta vendendo le finestre o una banca, ad esempio, o un'assicurazione, qualunque società che abbia la possibilità di ricevere il tuo credito. Ad esempio, Oggi ci sono diverse banche che immediatamente accettano il tuo credito a un tasso di circa l'80% che cosa vuol dire questo? rimanendo quei famosi 10.000 euro di prima vuol dire che tu darai questo credito alla banca che lei se lo detrerrà in 10 anni e lei ti dà indietro subito nell'arco di una o due settimane il tempo di svolgere le pratiche 8.000 euro può essere molto conveniente è qualcosa che consiglio assolutamente che è più conveniente dello sconto in fattura se vuoi saperne di più su come seguire in infissi su quale strada è migliore a livello di incentivi, di sconti in fattura e di cessione del credito puoi approfittare della consulenza con Sistema Visacchi su di Più vai su www.blogvisacchi.it che ho creato per aiutare tutti quei clienti dove non posso vendere direttamente le finestre perché altrimenti lì ci sarebbe un conflitto di interessi sulla scelta dell'infisso mentre facendo così ti do dei consigli assolutamente sopra le parti ciao e al prossimo video